Appuntamento con informazione fiscale Rosi Delia che ogni giovedì ci aiuta a capire come muoversi fra le maglie del fisco, dell'economia, delle nuove regole. Buongiorno Rosi, buongiorno dell'Immacolata, oggi è festa, sei con noi, che felicità. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno a voi e auguri a tutti e a tutte. Bene, allora, eh, nella legge di bilancio eh, il pacchetto di aiuti alla famiglia e alla natalità vale un miliardo e mezzo, no? Fra i punti c'è cioè, eh, ci sono un po' di cose, cioè l'incremento del 50% dell'assegno unico nel primo anno di vita del bambino, poi abbassamento dell'IVA, eh, poi, poi altre cose, un mese di congedo in più per le mamme, mi pare. Insomma, questi sono alcuni punti. Rosi, spiegaci bene. Esatto, sì, oggi mi concentrerei sulla buona notizia per le famiglie, ovvero eh, un incremento eh, del 50% per eh, l'assegno unico nel caso in cui eh, si abbiano eh, dei figli, quindi figli o figlie eh, più piccole di un anno. Sì. Eh, lo stesso incremento è previsto anche per i nuclei con tre o più figli o figlie. Eh, fino ai tre anni di età, questa volta ehm, in presenza di un ISEE fino a 40.000 euro, quindi l'incremento è legato a questa soglia. Uh -huh. Una terza novità riguarda poi eh, la stabilizzazione delle maggiorazioni previste in, case, in caso di disabilità, in vigore dal 2022 e però attualmente presenti nella normativa soltanto per il 2022 questa è un po' la, la panoramica delle novità per quanto riguarda l'assegno unico sono in arrivo quindi degli aumenti per gli importi eh, che eh, vengono erogati attualmente ricordiamo quindi che l'assegno unico è una misura per eh, tutte le famiglie ed è, si riceve in presenza di figli o figlie fino ai 21 anni di età Soffermiamoci proprio sugli importi sì. perché eh, diciamo, è su questo che certo. sono in arrivo delle, delle particolari modifiche, eh, si parte da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro, eh, l'importo senza contare le varie maggiorazioni previste dal, dal sistema è che semplicemente Spiegarle qui sarebbe diciamo ambizioso per usare un termine edulcorato perché ci sono diversi tipi di maggiorazioni ma venendo all'importo base eh, diciamo il minimo di 50 euro è previsto per chi non presenta l'ISEE quindi l'indicatore della situazione economica equivalente, cioè quella fotografia del, della condizione economica delle famiglie mm -hmm. o per chi ha uh, un ISE superiore a 40.000 euro. Al contrario, sì. l'importo poi si riduce, eh, eh, scusa, l'importo cresce fino ai 175 euro eh, per chi ha un ISE pari o inferiore a 15.000 euro, quindi per le famiglie con una disponibilità economica eh, le maggiorazioni quindi vanno da un minimo di 25 euro mensili a un massimo di 87,50 euro mensili per figlio o figlia, entro i limiti e le regole che abbiamo descritto prima. Bene, qu tutto questo dal primo gennaio del 2023. Certo, quando parliamo di legge di bilancio è bene sempre ripeterlo, parliamo di novità in arrivo dal 2023 e un'altra precisazione che mi sento sempre di fare è eh, quella che riguarda l'ufficialità. Eh, I lavori in questo momento procedono a ritmo serrato, eh, sono in corso una serie di audizioni, arriveranno poi gli emendamenti, quindi... Mh, tutto può cambiare fino all'ultimo giorno dell'anno, o meglio, fino all'approvazione definitiva della legge di bilancio. Diciamo che per il tema che abbiamo trattato oggi non si prevedono particolari colpi di scena, ma eh, gli anni passati ci insegnano che fino all'ultimo tutto può cambiare tutto può quindi cambiare. per l'ufficialità dobbiamo ancora aspettare qualche, qualche giorno, qualche settimana diciamo che la modifica contenuta nella manovra non è ancora stata confermata per cui è tutto lì, hanno detto delle cose sono state dette scritte delle cose si aspetta ovviamente l'ufficialità la conferma di tutto questo bene, grazie, io ringrazio Rosi D'Elia per altri approfondimenti sul tema informazionefiscale.it noi aspettiamo Rosi giovedì prossimo qui a 120 minuti Grazie Rosi. A presto, grazie a voi. E insomma, qualche aiuto in più sembra arrivare con questo assegno unico, con l'incremento del 50% delle condizioni che abbiamo appena visto per ciascun figlio di età inferiore a un anno, ai nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, con ISEE fino a 40.000 euro.